Salve a tutti raga e benvenuti in, in questo nuovo video. Io sono Vegito Golden e oggi andiamo con la saga di Senna Qua vediamo Gon, tutti sempre sterminati, come assoluto Goku Super Saiyan non doveva andare così. Mr. Satan è diventato cattivo. Goem non ce la fa più. Quindi non vuoi mostrare la tua forza? Oh, che peccato! Cioè, in questo finale alternativo Goem viene disintegrato, cioè non batte Sel. Madonna non ho mai visto cose del genere Sempre stupido Mr Satan <ride> Non l'ho nemmeno scalfito <ride> Cioè il mio personaggio gli ha dato un calcio e è volato Perché l'hai fatto? Perché sei un deficiente. Ce l'avevi quasi fatta. Seller è finita. Pianta di farmi sentire un idiota. Non lasciar morire, Mister Satan. Ok. Distruggiamolo. Mister Satan non deve morire. Per favore, devi difenderlo. Non ho bisogno di aiuto. Posso farcela da solo. Cavolo! Sono scappato da una sua superkame Kamehameha Cavolo! Che potenza di... di questa Kamehameha Ultra bomba di combattimento! E' ora di concludere. Silenzio! Oh, bene, ancora vivo. E ora toccata. Se avete notato, il mio personaggio ha cambiato vestito. È quello di Mira. Quelli che cambiano il tempo, esatto. È troppo mitico questo vestito. Questo costume, insomma. Ma che cosa sei? No, Mr. Satan è diventato... ...cattivo. Levati dai piedi. Ma perché non ti levi tu dai piedi? Cosa vuoi? ha una potenza assurda mister satan combatte fu combatte fuori dai piedi ok Goku super saiyan vai gli ha fatto il segno di essere malato <ride> Noi dobbiamo combattere contro Mr. Satan. Tutti voi smettetela di interferire. Che succede? Mr. Satan non è capace di volare. Non è possibile. Infatti... Questo deve essere opera di mira. Tocca già a te. Ultra bomba di combattimento. Ti abbiamo levato un bel po' di vita. Di questo! mister Satan! Bene, Goku, davvero splendido! E noi abbiamo battuto Mr. Satan! Oh. Vuole distruggere il ring! Cioè, lui alla fine non ha rispettato le regole! Perché doveva essere un torneo! L'immortale Mr. Satan, al gioco di Cell. Mmm, qua abbiamo Goku. Qua abbiamo a Cell. No, porca miseria. Ora dobbiamo sfidare a due. Ehi, basta, Mister Satan! Già mi hai rotto le scatole, abbastanza. Ta-ta-ta-ta! Ya, yeah, questo stai ricevendo molta energia. Mira, deve essere vicino. Cercherò di localizzare. Tu tieni in incubato Mister Satan. Lo sto distruggendo, no? Tienilo d'occhio. Ho capito. Quella, quella è la tua vera forza. Mi ritiro. Gon, ora tocca le famose parole di Gon quando voleva che suo figlio combatteva contro. Sarah. Cosa stai dicendo? Vuole sacrificare il proprio figlio Sta scherzando Fra tutti figli, proprio Gohan Puoi farcela Gohan Perché Gohan ha un potere nascosto Se vi ricordate È diventato Super Saiyan 2 Per la prima volta E ha superato Goku In quell'episodio Tempesta, Tempesta è gigante Le cose sono tornate alla normalità. Ora quello non capisce un cavolo, giustamente. Ci mancherebbe. Questa è la fase più potente di Cell. E ora ci sono i Cell Junior. Come li batteremo adesso? Ci penserò io. In furia I, per i pericolosi Cell Junior. impossibile i sei guru sono forti di quanto per favore devi proteggere tutti sono forti questi cretini qua ok li dis distruggerò mi dispiace non potete vincere sono piccoli certo ma sono i miei figli ok Vediamo se possiamo distruggere qualcuno oggi Numero 1 Levato dai piedi Molto bene finalmente ti stai arrabbiando Ora mostra la tua vera forza Vegeta e il suo fastidioso figlio Trunks resistono Goku è sfinito In grave pericolo Mi dispiace non credevo che sarebbe andata così Moriranno tutti Ok ora Goni si trasformerà e distruggerà quel pezzo di sel per una volta e per tutte ed è un evento eccezionale che cosa sta succedendo? ci aspetta Towa ha fatto in modo che Gohan si trasformava Perché non è così Gohan si trasforma ma non così vedendo C16 morire E ora di nuovo colpo ultra bomba oh almeno gli ho tutto un po' di vita senza dicendo che Gon finalmente ha mostrato la sua vera forza infatti Gon ha un'aura malvagia se lo vedete grazie a Towa che l'ha fatto diventare così perché lui in verità non ha quell'aura oscura Stai bleffando ragazzino Laggiù è Mira è vicino Sconfitti Sconfitti se gli lascia Selle e Gohan Vabbè Abbiamo terminato questo Scenario Ok ci sono questi due invasori Mira e Towa Finalmente Va tutto quanto storto Va tutto <totip> quanto storto mm. Ancora tu che fastidio. Ti batterà. Sei solo mosso, ma sento la sua energia. Sei solo mosso, ma sento la sua energia. Credo sia ora del raccolto. La tua energia sarà nostra. Ed ecco Trance arrivare. Non lo potete scordare. Trance si è trasformato in Super Saiyan. Quindi lotteremo contro Mira. E si conclude qua questo nuovo episodio di Dragon Veramente, ma veramente grandioso. È stato uno spettacolo a mai finire. Comunque se siete arrivati a questo punto del video iscrivetevi, lasciate un like e commentate. E noi ci vediamo alla prossima con un altro spedio video, video da Vegito Golden. È tutto Ralla.